E a proposito di ambienti di inquinamento, Terni è una delle città in cui si muore di più. Naturalmente non lo diciamo noi, ma l'Istituto Superiore di Sanità, molti puntano il dito contro le acciaierie della zona. E proprio a Terni il rapporto tra la ThyssenKrupp e gli abitanti della città non è mai stato molto buono, se vogliamo usare un eufemismo. Anzi, molti attribuiscono malattie e decessi proprio all'inquinamento dell'ambiente. Il dito è puntato contro l'acciaieria tedesca, ma non solo. Un breve... Come dire, In questo approfondimento Elena Pabba ha curato proprio questo spazio di riferimento. Abbiamo con noi in onda intanto il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, che è con noi. Buongiorno. Non so se ci ha già raggiunto Andrea Liberati dell'Associazione, sì, ci ha raggiunto Andrea Liberati dell'Associazione Italia Nostra di Terni. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, prima di partire, io vi farei ascoltare proprio un insert che ha realizzato una insomma, una, una serie di uh, un, un riferimento che ha fatto Elena Papa sul territorio, anche con alcune voci, e poi lo commenteremo insieme. Sentiamo. Stamattina ci siamo alzati e abbiamo trovato tutta la macchina imbiancata, come se fosse Nevischio e Paola Antoni. Vive appunto, come diciamo, a ridosso della Distant Group. Da quanto tempo lei vive qui? Quattro anni. Appena arrivata sembrava di meno, passando il tempo ancora di più. Tanto è vero che la macchina mi è stata rovinata, proprio corrosiva. Corrosiva? Sì, corrosiva, sì, sì. Anche le tapparelle, sta corrosendo tutto, sono nuove, eh. vivevo a Milano, ho vissuto 36 anni, sono venuta a terra e ho cominciato delle allergie sono intollerante al grano, intollerante alle uova, intollerante al latte mi gonfio, mi vengono dei buboni e anche il mio compagno, perché qua dietro c'è un pezzettino che lui coltiva quando va qua dietro le vengono tutte bolle sulle gambe e qua nella via sono tante persone che sono morte di cancro Quando arrivano queste polveri signora? Ma ah, di, di notte e poi soprattutto verso le 8 così c'è un odore di, sembra gas sembra di, di... una cosa sgradevolissima Altro problema è la probabile presenza di diossine metalli pesanti PCBNDL e PCBDL nelle uova energetiche latte. Per avere i dati abbiamo contattato l'Istituto Superiore di Sanità che ci ha rimandato all'Istituto Zooprofilattico di Terni, il quale invece non ci ha voluto parlare, ci ha rimandato all'Istituto Zooprofilattico di Perugia, il quale ha i dati ma non li può dare se non con il nulla osta della Regione e del Ministero della Salute. La Regione a sua volta ci ha detto che dovevamo sentire comunque l'Istituto Zooprofilattico di Perugia. Perugia a sua volta ci ha detto di nuovo che avrebbe chiamato la Regione. Alla fine di questa girata, abbiamo ricevuto una chiamata. Maria Donata Giaimo, direzione regionale sanità della regione Umbria. Lo standard lei faccia conto che per le diossine e le sommate ai poligloro e ai PCP diossino simili deve essere inferiore ai 5 picogrammi per grammo di grasso. Stiamo parlando di una concentrazione assolutamente veramente minima 5 picogrammi giusto sì. ok invece voi avete trovato 8,01 6,99 quindi diciamo che siamo sopra la soglia di attenzione siamo sopra la soglia di attenzione misurata con il criterio più cautelativo possibile per la popolazione. Io ne sto parlando di uova. Solo uova. Nel latte non c'è nulla. Sì, Stiamo parlando di campione di luglio, eh? Dopo la regione abbiamo ricevuto una mail dal Ministero della Salute, il quale ci dice che latte, ovina e caprino in 30 campioni, uno soltanto a presenza di piombo, mentre per le uova su 22 campioni, 4 campioni hanno 1 pcb NDL e, e 3 diossine pcb e DL. Sindaco, sindaco di Girolamo, eh, che dati sono questi? Sono, sembra esserci incongruenza tra il Ministero e la Regione? Com è, com è, come stanno le cose? Beh, come stanno le cose dovrebbero dirlo loro i tecnici, io faccio un altro mestiere, posso soltanto valutare che nel nostro territorio si fanno controlli estremamente adeguati, sia per quello che riguarda l'aria in cui le centraline sono state installate dalla provincia già negli anni ottanta, sia per quello che riguarda il suolo, controllando appunto la presenza di elementi inquinanti, sia metalli pesanti che appunto di ossina o altro nel suolo, anche perché tre anni fa ci fu un incendio che distrusse uno stabilimento in un paese limitrofo che causò appunto un inquinamento di diossina piuttosto consistente. piuttosto consistente. dice lei. Ecco, chiedo anche a Andrea Liberati se questi dati, questa risposta che arriva dall'Istituto Superiore Sanità, insomma rispetto a quello che dice la Regione, la, convince, la convincono in qualche modo? No, eh, noi abbiamo lanciato una richiesta pubblica, anche attraverso la piattaforma delle petizioni change.org, perché eh, ci vengano dati, ci vengano forniti appunto i dati comprensivi di tutti i numeri, cioè noi dobbiamo avere a nostro avviso uno storico per capire se rispetto al passato stiamo migliorando oppure no, eh, dobbiamo capire se appunto un bambino eh, che prenda un bicchierino di latte sopra la soglia di attenzione ma sotto la soglia massima, ecco, se questa cosa avvenisse sistematicamente cosa significhi? Eh, ecco, noi abbiamo bisogno di alcune risposte e credo che eh, con eh, l'accordo tra tutte le istituzioni che controllano e eh, in primis il sindaco Riuscirà ad averle. Certo, ecco. Io volevo anche ricordare che, per correttezza di informazione, Elena Paba ha anche invitato, naturalmente, la Tessen Group, la quale eh, le ha mandato due queste righe. Gentile signora, la informo che l'azienda si è più volte espressa sull'argomento in queste ultime settimane, diramando dei comunicati stampa. Nel ringraziarla per l'attenzione, porgo i migliori saluti, Claudio Vincelli, relazioni Esterne, acciai Speciali Terni. Vi faccio ascoltare la testimonianza che ha raccolto sempre Elena Paba di un operaio, un lavoratore proprio della. Io mi sono rovinato, ero in piena carriera, io pigliavo uno stipendio esagerato, sempre in giro per il mondo. Allora, parliamo con un lavoratore, come si chiama? Ridolfi Alessandro. Che ha avuto un grosso problema in quella che viene ormai chiamata a Terni la Galleria delle Vergogne. Di che galleria parliamo? Della Galleria Tescino. Dove si trova? Si trova a Terni, la galleria che dovrebbe portare da Terni le Cascate delle Marmore, verso Rieti. Praticamente passa sotto l'acciaieria della ThyssenKrupp. Questa galleria è stata costruita sotto una discarica? Sì, è discarica dell'acciaieria speciale di Terni. Chi l'ha costruita, ovviamente, sapeva cosa stava facendo. Ma era un sito da bonificare a livello nazionale, per cui tutti sapevano. Cosa è successo, ci racconti? Io ero lì a lavorare con per fare dei campionamenti per la silice cristallina e pioveva come pochi e galleria cominciata a scendere giù. Acqua, chiaramente, quest'acqua era contaminata da cromo esavalente nessuno sapeva niente. C'è cioè, meno che cadde sulla maglietta della manica te me la lacrimava. Io mi asciugavo con la maglietta della manica e dopo due giorni mi ha mangiato tutta la pelle del viso, i cigli e tutto. Chiaramente sono andato all'ospedale e mi hanno detto che roba era. Cioè, io io, portato l'analisi che loro non capivano. Ma dice Ridolfi, guarda che sono metalli pesanti, cioè il cromo è talmente esagerato. Da lì è cominciato il calvario. medicina del lavoro di Siena, medicina del lavoro di Pisa mi hanno riconosciuto tutto il danno. Telina non mi ha riconosciuto una parte danno, mi è toccato andare in causa, il giudice mi ha riconosciuto tutto, ho fatto una denuncia querela all'azienda e vedo che la magistratura ed eterna ci ha mandato i primi avvisi di garanzia, per tutta la vita devo stare tassativamente lontano dai metalli pesanti e dal cromo esavalente, ho quasi 1400 prodotti a cui non posso né respirare né toccare con le mani, Ma la vita drasticamente mi è cambiata, non trovo nessuno che mi dà più un lavoro, quando sono andato in vacanza mi hanno detto guarda mi fa un piacere se non viene che mi me mi sono ritirato nelle campagne d'Arezzo. Il problema è che a 40 anni uno che fa, anche se prende una piccola pensione, ma che fa a 40 anni uno? Cioè è isolato completamente dal mondo. Siamo andati a verificare sotto la galleria queste forti infiltrazioni di metalli pesanti. Ascoltiamo. Questa che sentite non è pioggio ma è, appunto è la piccola cascata che c'è sotto la galleria. Eh, sindaco, sindaco di Girolamo, mi chiedo, mi chiedo però perché la galleria passa lì sotto? Voglio dire, come è, com è potuto accadere una cosa del genere? Un sito di bonifica di interesse nazionale far passare una galleria lì? Perché non la togliamo, la chiudiamo? Non ci so, cosa un... si può fare? Beh, no, scusi, eh, ci fu un progetto che fu approvato da tutte le autorità. Eh, ho capito, qualcuno no, tempo, ci, vi sarete quindi... messi lì intorno a un tavolo a dire facciamo passare la galleria lì? No. I progetti si fanno quando i progettisti presentano i tracciati, in questo caso l'ANAS fu approvato dai ministeri, dal Cipe, finanziato e costruito, quindi... Eh, magari era sbagliato, cosa... no? Eh, è sbagliato, lo possiamo dire oggi a posteriori, forse non sono stati fatti adeguatamente i lavori di impermeabilizzazione della galleria eh, sì, certo. Ecco, quindi lì è in azione, come veniva detto nel servizio, la magistratura, è in azione una conferenza di servizi da parte del Ministero dell'Ambiente a cui partecipano tutte le istituzioni locali, l'ANAS e l'AST, sì. e quindi si stanno prendendo momentaneamente i provvedimenti per limitare questo sversamento, quindi l'acqua, diciamo il percolato che viene giù viene raccolto in vasche e poi smaltito in discarica. E nel momento in cui ci saranno le conclusioni, o della magistratura, oppure delle conferenze dei servizi... Si capirà un po' sul da farsi. Da Andrea Liberati, lei come la pensa? Eh, purtroppo... Abbiamo un minutino eh, ancora, le chiedo sì, scusa. Sì, purtroppo sì. Eh, lì è andata male, devo dire, col concorso di tutte le istituzioni... Eh, Beh ora... è andata male, qualcuno pagherà no, per tutto questo, qualcuno non è pagherà... che è andata male. Sembra che paghi la società costruttrice perché è stata diffidata dall'ANAS... Um, è chiaro che nemmeno sopra la discarica è impermeabilizzata cioè se sotto è stata fatta male sopra la discarica che ha molte decine d'anni chiaramente non era stata perché la prima legge del, degli anni Ottanta non è stata impermeabilizzata insomma non ci do essere né discarica né galleria in due parole eh, se, eh, la, diciamo, se lo Stato quando c'era l'ILVA avesse investito sin dagli anni Settanta ma nessuno poteva pensarlo Sessanta sul recupero delle scorie la discarica non ci sarebbe mai stata lì ecco obbio. insomma vabbè ha sentito ecco purtroppo io la devo interrompere che ha sentito la nostra sigla di chiusura intanto vi ringrazio torneremo a parlarne vi auguro una buona giornata grazie grazie anche grazie. al sindaco di Girolamo e noi finiamo qui per questa settimana da lunedì prossimo pietro plastina insomma, Massimo.